Questa terza domenica di Quaresima si parte da un fatto di cronaca, il sangue dei Galilei misturato al sangue dei sacrifici, È la fine di questi Galilei e Gesù coglie l'occasione per dire che non tanto che dobbiamo morire a tutti i costi, ma che vi può essere una morte improvvisa. E che dobbiamo essere pronti. Una volta si pregava, no? Signore, liberaci dalla morte improvvisa. Lo si faceva perché si voleva poi avere il tempo, un tempo necessario per la conversione, quindi la paura di non avere più tempo per cambiare vita e la morte improvvisa può diventare allora una sciagura. In questo senso, ecco, Gesù scuote i presenti affinché comprendiamo questa necessità di sentirci sempre manchevoli e prepararci di impegnarci in questo percorso continuo di conversione e la parabola del fico poi ci ricorda come effettivamente il signore abbia pazienza con noi come quell'agricoltore che ha pazienza con quel fico che non porta frutti tante volte eh, noi siamo proprio, coloro, siamo proprio coloro che non, non portano frutto perché eh, rimaniamo sterili a riguardo Antonio Bello dice eh, questa parabola no? del fico sterile ci dice che siamo tutti come alberi, abbiamo ricevuto i sacramenti a partire dal battesimo e continuamente succhiamo la linfa vitale, l'acqua della vita, quali frutti diamo? Per nostra fortuna c'è sempre speranza che anche un albero sterile e infruttuoso possa migliorare perché la grazia di Dio può incompere, quanta pazienza il Signore con noi, ecco. tanta pazienza e veramente eh, eh, sempre continua a puntare su di noi, sulle nostre capacità e sulla possibilità di un cambiamento, però noi dobbiamo coltivare l'attenzione, dobbiamo coltivare la bontà, lo spirito di sacrificio per gli altri, eh, di modo che ci sia la prova che siamo fedeli alla vocazione ricevuta di credenti e di cristiani. Avere fiducia in noi stessi, certo, ma fiducia in Dio che può tutto se noi lo lasciamo fare e se realmente ci impegniamo a portare frutto. Buona Quaresima, buon cammino a tutti.